Mio padre continua a dire che è molto più difficile adesso iniziare, che noi siamo fra, insomma, relativamente più sfortunati perché le occasioni adesso per potersi esprimere sono di meno, bisogna essere ancora più tenaci, bisogna essere ancora più portatori di un, eh, di un vero messaggio, insomma, di avere qualcosa veramente da dire perché adesso oggi non si può più bleffare. Ehm la competizione è tanta e soprattutto è agguerrita allora tutto, lui me lo racconta ma lo raccontano anche i suoi amici quelli che hanno iniziato con lui era molto più facile illudersi essere ottimisti, sperare e credere adesso tutto ciò siamo tutti un po' più cinici noi specialmente più giovani conosciamo bene come vanno le cose poi ci sono cresciuta dentro quindi è un po' più complicato illudersi bisogna veramente aiutarsi molto e lui non ci invidia per niente.